Vediamo un po', sta ho provato a registrarla su code, voglio essere sincero con voi ma ho avuto seri problemi eh, nel registrarla perché mi è risultato troppo difficile dato che stavo giocando da solo uh, Allora, sta un tizio sotto, va bene, comunque ragazzi stiamo ora stiamo giocando con Mgreen. Un ragazzo con il quale gioco spesso in live, si sì, accetto volentieri uno scellino. Se anche voi volete giocare in live con me ragazzi ogni sera alle 21 siamo online sul sito Viola Vi lascio nella sezione live streaming in descrizione Il link dove potete accedere e iniziare a seguirmi Sul canale viola appunto per non perdervi Tutte le prossime live che arriveranno Eh no Dai è sceso che noia Vabbè Eh che brutta situazione Lascia stare, guarda, io non mi fido più del nonno Non, non ci arrivano manco i proiettili Uh, bella sta kill, grazie mille, man Sì, me lo so accorto, infatti, cioè Dai Quanto tempo ha la tua scheda? Ah, ma la... Beh, vado dalla tua scheda, eh Forse era Midas Guarda come mi elimina, eh Ah, ok Non materiali? Eh, devo cercare sempre di stare full, però. Pensavo fossi un bot. Cioè, pensavo fosse un nemico. Perciò cioè, sono uscito. Basta. Sì! si stanno curando. Si sono curati quando spara pend. Cosa? No, però l'ho lasciata. Però l'ho lasciata perché mi serviva tutto. Ah, Ok, meno male Sì, ma, ma basta Si moltiplicano Oh, eh dai, eh Pure la mia mira, eh, però Cioè, guarda, quanti sono? 5-6. ma quanti ce ne stanno? Eh, sì, solo che abbe Sarebbero state comode contro Quei due tizi, che perché c'è sotto sta gente Madonna. Lo schermo se sta a No, ma dai No vabbè no no Non è proprio il caso guarda fra, non è proprio Che brutta situazione ti passo Ti passo le pozze piccole Sì, c'è nata, ma la sento proprio nella giugolare Capito dietro la nuca Scarino in una cazza Stai ripieno di giorta, eh Andiamo a prendere l'elicottero Eh non posso Eh io quattro Bot bot, abbiamo ancora bot. Elicottero. Si avvicina. Uno no shield. Uno è caduto in acqua. Fatto fatto. Uno eliminato. Interrogo. L'altro è no shield. L'altro è no-shield. Eh. Coprimi, coprimi. Ah. Cazzo ho lanciato che mi ha fatto danno eh, Ciao Ah Ma è un altro team Scendi scendi Sta arrivando un altro team Fra sta arrivando un altro team Dobbiamo fightare Con calma, con calma Credo siano sopra Oh cazzo uh. Sì, ti ripasso, ti ripasso Vai vai Sta arrivando più gente, sta arrivando più gente, se li ho passati dietro. Sta a fare una situazione troppo particolare per qua, eh. Dovremmo salire sul tetto. A materiali come stai messo? Camminiamo così, vai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ah, hanno preso la... Uh, sì, jumpiamo noi con loro, vai. Sì, sì, vai, tranquillo, tranquillo. No, dai. No, no, Fra, Fra, non in quella direzione, in questa, in questa, in questa, in questa Copriti, copriti, copriti Copriti subito Stanno a pushare, l'altro team li sta pushando, l'altro team li sta pushando Stanno due team, Fra, due team da due Si stanno fightando Quando vuoi possiamo fightarli per me Fra, guarda la safe, Fra, guarda la safe Vieni, vieni, Fra No, no, non è proprio la cosa Cominciamoci a avviare, pure utilizzando il corso d'acqua, non fa niente Ma dobbiamo assolutamente avvicinarci perché siamo messi male Più che altro io materiali, sto proprio zappato Stanno là quelli Quando ci avviciniamo in safe si fa particolare la situazione perché avevamo troppa gente dietro Quindi va a finire che ce la ritroviamo che fa il pellegrinaggio Qua se vuoi ci sta il coso per modificare le armi eh Hai assalto per caso? Proiettili mm, Ok allora vediamo Passami un attimo i colpi qua dentro Assalto vai al volo Giusto perché io ho sia la drum sia l'assalto non sto messo male Va bene va bene va bene va bene sono là frate Quelli veramente ce li potremmo tenere in safe La safe si chiude bene per loro No si è chiusa bene si, Se li sono eliminati frate Possiamo pushare Ci hanno visto Ci hanno visto No no lascia lascia tranquillo tranquillo tranquillo lascia. Madonna Dai che palle Uno ci ho fatto 100 uh, Madonna Non so giocare Sono entrato Eliminato eliminato. attento al compagno Sta attento al compagno Sta fuori Stanno due team Stanno due team Due team Vattene vattene vattene vattene Mettila mettila mettila, mettila vattene Io pure io ce l'ho la, la piazzo per me vattene La piazzo qua vai Levato, levato, levato, l'ho eliminato, sono rimasto qua perché ho visto che te stava martellando, fa niente. Eh, lo so. Vai scendo. L'hai colpito? Mamma mia, com'è andata male. Sì, sì, oh, sto facendo 8 kill, mamma mia lo schermo si sarà fatto veramente piccolissimo Sì, Sta ancora altra gente, ba basta, basta Mamma mia, quanti sono? No, no, ce lo sparabende, fra, ce lo sparabende. Vai, vai, vai, tranquillo, vai. Fatelo, fatelo se devi il medikit. Fatelo. Io sto aspettando che si ricarica una benda. Ce l'ho io, ce l'ho io. C'ho due medikit, ce ho due medikit. Vieni qua, vieni qua. Aspetta. Eh, accetto volentieri legno principalmente. Ti lascio 12 razzi, vedi tu quanti te ne servono. Il resto lo prendo io. Non sappiamo dove stanno gli altri. Fra, sentiamo, e cerchiamo di metterci su quel palazzo. Forse potrebbero starci, però, su quel palazzo. Eh sì, ci, ci stanno, ci stanno, ci stanno. Sì, sì, sparate, sparate, vai, vai divertitevi. Eh, quello, sì. Vabbè, ma la safe teoricamente dovrebbe chiudersi fuori da quella zona. Aspetta, cerchiamo di andare in safe. Cerchiamo di metterci bene in safe noi. Cioè, più centrali, scusami, mi intendevo quello. <coughs> eh, lo so. Il problema è che noi abbiamo ancora 9 persone in giro. Sta gente là sta fightando. Mi era venuto come in coda di appoggiarmi alla finestra, ma non posso. No, no, stanno fightando. Sono occupati. Almeno per ora. Quante pozzette hai? Ma, al su di noi? Mm. Uh, sì. No, oh, in realtà no. Uh, Ehi, hey, vabbè. Sono comparse delle pozzette, belle. Per ora, no, non facciamoci ancora sgamare. Più che altro, la mia priorità sarebbe sparare. I nemici che arriveranno da dove stare, reboot uh, Verso west, cioè ovest. Io guardo la zona di sinistra. È uno, fra, è uno. Lascia stare, lascia stare. Se sparano te, lascia, lascia stare. Peccato perché quello è fastidiosissimo Sta qua, sta qua sotto Ah, sta pure un altro team Mica jump Ok, allora tienitele, tienitele, vai Va bene Sta ancora là sotto, sì Sì, c'è le pistole di Deadpool? Non voglio fare cazzate, non le so usare, non, non posso No, lascia stare, lascia stare, fai. fai niente Però ci dobbiamo rimettere dentro, ci dobbiamo rimettere dentro Sì, sì, l'ho sentito. Passami una jump piccola, una jump, una jump al volo Ok, entra, entra, entra, vieni qua Sta gente qua L'hai fatto sul serio? Eh, non così Entra in safe, entra in safe, entra in safe Ce la fai, ce la fai Dai che noi, non credo di poterti rianimare. Vabbè, ma stanno sono quelli da là sopra. Sono a rompe. Non ci daranno tregua. Mi ti hanno visto morto, ti hanno visto morto. Fra, io guardo, io ho tutte cure. Io mi barrico, io vado di oltranza. Che devo fare? Ok. No!